ciao allora oggi iniziamo questo video direttamente dalla macchina ebbene sì come sempre si vede sullo sfondo aspettate eh, sì ho sempre un po di robina va bene così allora devo fare tantissimi giri ma davvero tantissimi in poco tempo oltretutto perché ho degli appuntamenti nel pomeriggio quindi siamo a luna di ed è a luna ok devono fare dei giri ve l'ho già detto e pensavo di portarvi con voi scusate ma Perfetto, mi è colato il mascara Bene, sto testando il mascara che a quanto pare cola benissimo Ve ne parlerò in un video a recensione Ma oggi vi volevo portare con me per vari giretti Così, intanto per fare qualcosina di diverso Perché i vlog sono al solito a farli Però per vedere qualcosa Allora, primo negozio che facciamo Ah, sono già stata in posta ma questo non vi interessava Primo negozio che facciamo Devo andare da Chia B Perché ho ordinato delle cose che, devono, che devo prendere con l'opzione eh, e prenotazione, quindi la prenoti online, arriva ai negozio in negozio le guardi e se ti piacciono eh, le compri, le paghi direttamente in negozio. Di queste cose, pochissime sono mie, tante sono di brontolo perché si è lamentato che io ce le ho e lui no, e quindi andiamo a prendere finché ci sono gli sconti, tanto per... Eh, sono buona, sono buonissima, lo so. Cerco di portarvi con me, ed eh, cercando di registrare qualcosa, non so quanto riuscirò a registrare, ma ci proviamo. Se non riesco a registrare niente, comunque ci riaggiorniamo dopo e vi faccio vedere altre cose, ma... Tenetevi eh, strette perché oggi sarà una giornata davvero molto intensa. Ok, ed eccoci qua. Allora, io i giri li avrei finiti. Anche perché sono quasi le 4 e io alle 5 devo andare a prendere un frigo un frigo che non è per me oltretutto quindi adesso volo a casa poi dopo spero che qualche clip sia venuta nel caso comunque sia ed magari mi prendo domani stasera o domani per farvi dei brevi video dove faccio vedere anche che cosa ho preso perché alcune cose mi piacerebbe farle con voi quindi vabbè vediamo intanto adesso andiamo a casa ed è e basta, ci vediamo! Ed eccomi tutti. qui o oh, sì, ci vediamo. Eh, vi farei notare la mia meravigliosa maglia con le orecchiette, sì. Ho la maglia con le orecchie, ebbene sì! Stranamente l'ho presa da chiavi, stranamente. Allora vi faccio vedere un attimo che cosa ho preso in tutti questi giri, perché comunque sia alcune cose le voglio fare con voi. Dunque, eh, partiamo da. non so da dove. Partiamo con l'obby, che è un negozio di eh, hobbystica, ma no neanche. E, tipo un, un brico center, però si chiama hobby, che ho trovato che ce n'è nella mia città. C'è solo quello, quindi non ci si sbaglia. E ho preso alcune cose. No, la farmacia non vi interessa. Allora, ho preso Questi sono quelli da appendere con le mollette per stendere il bucato sono pinze per bucato vanno bene per eh, loro lo chiamano per l'intimo ma ragazze in inverno fate voi io devo stendere in casa nelle, di sopra e va bene tutto ma la roba mi si asciuga in due settimane se ho fortuna quindi bene o male ho due stendini se poi ci appendo anche questi magari ho più roba da, da poter stendere che si asciuga ma poi vi mostro devo mostrarvi questo perché era l'ultimo allora, tutti gli altri avevano la scatola questo no, perché era l'ultimo comunque al pacchettino con il codicino, con tutto ehm, anche sotto lo scomparto per le pile ma non sono accese vogliamo parlarne? no, cioè, è bellissimo è semplicemente bellissimo, a mio avviso è un bookshop... Eh, riviste cose dei giornali, quelle luci con il cagnolino, con le persone sedute cioè per me è bellissimo e poi non potevo farmi mancare questo, perché non potevo questo è a 3,50 euro questo ho visto che si accende no, non si accende ah, ne ho provata una che si accendeva, lei no perché e cambia colore, scusatemi eh scusate, ecco Dunque andiamo avanti, perché è sempre in questo negozio di hobbistica? Allora, dunque, io stavo cercando dei cassetti. Cassetti! Perché non ci sto più con la collezione make-up e con altre cose. Ho trovato questi. Li avevo visti online a 15 euro. Sono andata sul sito di questo negozio, che però non vende online: quindi spedisce, cioè, non, non spedisce online, puoi solo ordinare il negozio. E ho preso questi. È grandissimo non ho capito cos'altro c'è dentro ma lo studierò. Ah, è per infilarli ok quindi dato che li voglio mettere in camera ed è al posto di tutte quelle scatole che ho questi sono molto più ordinati e più comodi li ho presi nei colori che richiamano un po la camera quindi in linea quindi così e l'altro così è un rosa perla carino molto carino sì. no dice solo variopinto pinto e questo l'ho trovato in offerta e quindi dico sì ok ci sta anche perché così dopo la cassettiera sarà una cosa del genere e ci piace volevo farla assieme a voi perché volevo sistemare anche altre cose ma vedremo vedremo un attimo allora a questo punto io direi che vado a prenderle le borse quelle di chiabì e vi faccio vedere alla veloce che cosa ho preso, soprattutto perché tante cose è stato proprio brontolo a dire ma tu ce le hai, io non ce le ho, perché io non ce le ho, come si funziona? Vi farò un discorso a parte su questo, però vi faccio vedere e rieccomi, allora il discorso a parte è semplicemente che io spesso compro da chi con l'ordine online e poi lo faccio arrivare in negozio così guardo le cose che mi piacciono e, e acquisto compro solamente quello che mi piace o che va bene, ad esempio con le scarpe perché ne vedrete diverse in questo video e le scarpe non si capisce mai se è un numero o se l'altro, poi dipende anche dalla calza e quindi prendo sempre due numeri e poi dopo le provo ed prendo quelle che mi vanno bene perché facendo le acquistare con l'acquisto online eh, il reso è a pagamento quindi anche no grazie dato che ho negozi vicino però tante cose che compro sono cose che mi servono cioè comode pratiche che mi servono quindi ad esempio adesso sto utilizzando una sciarpa e con il pile dentro che andare fuori alla sera a passeggio a, um, facciamo fino alle 10 di sera eh, perché normalmente ci andiamo anche dopo però adesso in questo periodo c'è il coprifuoco alle 10 ma solitamente andiamo anche fino a mezzanotte quando non c'era questo coprifuoco inizia ad esserci un po' freschino oppure, oppure a prendere legna oppure andare nei campi ecco e allora ho queste sciarpe belle calde oppure quelle cose belle calde ma Brontolo non ce l'aveva io me le posso prendere per me? no, perché ce le voglio anche per lui e quindi vi faccio vedere un attimo allora, dato che ero là però io mi sono presa questo sciapone per me è rosa per me che mi sembra caldissimo bella, calda a me, piace e poi dopo iniziamo con le cose che ho preso sì, ve le faccio vedere così lo spacchetto anche allora, questa è la prima. Ecco, io ho di questi, non so, si chiamano scaldacollo, nude, ed è con la parte interna in pile, e in pile, Queste in sherpa, comunque caldissime, e mi piacciono, io mi trovo benissimo perché sono comode anche da mettere sotto le, le giacche, e lo voleva anche lui, va bene. Questo penso di averlo preso per me perché ha comunque i fili brillanti non so che cosa si vede con questa luce ma cerchiamo di mamma mia ma quante cose ho preso cerchiamo di farvi vedere poi altra cosa che ho preso per brontolo perché qui se no non è mai contento cappello uguale al mio perché? perché all'interno è in pile <ride> quindi un cappellino caldino con l'interno in pile, che secondo me dovrebbe essere contento, andiamo avanti, altra cosina sempre per brontolo, sciarpa, questa volta è una sciarpa normale, oltretutto è anche molto bella, guardate che bella, fatta così, lunga, e ha sempre il pile, quindi se la può girare, sapete che non vi ho detto i prezzi per tutte queste cose? Ah, non so come dirvi i prezzi, perché oh, il cartellino, io ho lo sconto del 25, quindi questo ad esempio veniva 10, con lo sconto del 25. Eh, magari vi dico i prezzi interi, poi considerate voi in base agli sconti. Il cappellino veniva 7 euro, la sciarpa questa a collo 9 euro, dovete sempre considerare che io l'ho pagato con lo sconto del 25. Però se vi interessa da guardare, eh, era uno sconto mio, quindi uno sconto che non era per tutti. Questa qui non c'è il prezzo. Ma credo sui 10 euro probabilmente era nella, nella scatola. Andiamo avanti. Se lo sento brontolare solo una volta, povero lui. Perché gli ho preso anche questo. Sempre 10 euro. Ok. Questa in blu è per lui. Con la particolarità che ha questa Ulisse, quindi volendo, ce lo può anche stringere. Prima volta che lo sento brontolare perché non ha qualcosa di caldo. povero andiamo avanti. 10 euro. Altra sciarpa uguale all'altra, ma completamente nera. Più elegante. La può mettere anche di giorno. Andare al lavoro perché no, sempre 10 euro. Siete col pile dentro quindi deve essere solo che contento. Me. questa è un rosa diverso, eh sì, perché se io col trucco le macchio, quindi, ad esempio, ho sempre la mascherina ma io il rossetto ce l'ho sempre. Questa è invece è 12 euro, quindi anche l'altro 12 euro. Così, sempre bella caldina. Poi, così quando la lavo posso mettere l'altro. Io, ragazzi, continuo a poggiare qui, non so tra quanto crollerà tutto. Andiamo avanti. Scusate, tiro fuori un po' le cose perché, sennò domani siamo ancora qui. Ok, eh, così posso rimettere dentro queste prima che crollino. Io in questo video non voglio fare tagli, posso non fare tagli. L'unica cosa che, ed è qui lo dico ma non lo so ancora, non so se sono riuscita a registrare le clip, perché le ho fatte quasi di nascosto, si sa che non si può registrare nei negozi. E quindi vediamo. Allora, questo. Questa è una vestaglia da... 15 euro per scontate le 25 allora questa ha una storia perché ha una storia perché io queste vestaglie così ne ho di due colori grigia e bianca e questa è maculato ecco non è che che dica che bello il maculato no non ci vado matta ma queste sono per stare in casa quindi proprio non mi interessa assolutamente ed è che colore sia e questa è per stare in casa ed è solo che io stare in casa e dopo vado fuori magari c'è il corriere, vado a prendere i pacchi e quindi mi, mi si sporcano e le voglio lavare e voglio il ricambio, ecco, solo per quello cosa invece molto pucciosa che vi faccio vedere perché non potevano farvelo vedere allora le ho prese in tutti i colori cazzine! Non calzine normali, calzine, loro le chiamano pantofole, perché eh, non ce n'è neanche una aperta, ma adesso le apro, ne, ne aspettate. Cerco di aprirne una, questa qua rossa. Comunque sto guardando adesso in inquadratura che fa schifo, è una luce che fa schifo. Ora capisco perché, normalmente, sono abituata con eh, due ring light e una softbox. Mamma mia, chissà l'audio com'è sto togliendo il gancettino per farvele vedere, allora sono così, sono pantofoline, qua sono morbidine e dentro completamente in eh, sherpa, lo chiamano loro, questa cosa, sono spettacolari, hanno l'antiscivolo, quindi anche sono pantofoline da poter usare senza scarpe, volendo ad esempio alla sera, io queste le metto ad andare a letto, ragazze, io che ho sempre i piedi freddi, queste, trapunta, scaldotto sopra, e poi dopo comunque mi avvolgo piedi e gambe, ah, ho il pigiama in paio, e eh, mi avvolgo piede e gambe in un altro plaid, ed eh, riesco a dormire. Allora, se ho caldo, sudo in estate, sudo un po', ma dormo. Se ho freddo, non riesco a dormire. La soluzione. Costano 6 euro l'uno, e le ho prese... E io vorrei farvi vedere la temperatura ma adesso ci sono in camera 11 gradi quindi parliamone ecco 6 euro l'uno le ho prese in rosso in grigio chiaro in bianco e in grigio scuro sì perché quando le lavo e dovrò pure lavarle ci metteranno un po' ad asciugarsi e quindi devo avere il cambio tutte 6 euro 6 euro il paio scusate ma queste per me sono nella svolta poi vediamo che cos'altro ho preso per me allora, ah sì, sì sì sì sì ultimo paio, ultimo non potevo lasciarlo lì, stesso discorso delle altre e oltretutto costano anche di più perché costano 8 euro, ma hanno l'animaletto ricamato sopra, sempre stessa cosa, sempre in super sherpa dentro, sempre oh, caldissime e sempre con l'antiscivolo e oltretutto l'antiscivolo non lo vedrete mai mai fatto con le zampette e eh sì io penso che fino all'anno prossimo eh, sicuramente non tornerò da Chiabiri ma sapete com'è vediamo oh dio c'è rimasta una cosa due che devo farvi vedere altro scadacol colla sì qualcuno l'ha preso anche per me perché scusatemi eh, io ne ho uno ed è col trucco sempre il sporco quindi eh, è sempre da 9 euro questa sono stupendi, per me sono semplicemente stupendi e questo invece l'ho preso per brontolo perché insomma un po' per uno eh. quindi questo è fatto sempre così così, quindi grigio e in questo caso ha la culissina così. quindi volendo una volta che la mettete qui potete stringere stringete e vi si chiude Fetto mascherina adesso però ed è comunque mi tiene a do il naso e la bocca ed è... non è male allora, ultime cose che vi voglio fare vedere sì non sono belle ma sono da casa e quindi chi se ne frega prezzo 8 euro pattafoline <ride> con tutto l'interno in sempre morbidoso, in Sherpa, ragazze io ho tre paia di calze al momento ho freddo l'unico riscaldamento che è, è il camino, basta quindi per forza che io ho freddo e con queste ho il piede più al caldino effettivamente adesso io non vorrei fare delle cose assurde a farvi vedere ma potrei farvi vedere Devo. quelle che ho al momento un filo anche queste sono pelose e che, scusate scusate, scusate, scusate, non scherzo 1 col pelo due, morbide 3 di lana capiamoci scusate questo è un momento trascissimo assolutamente trascissimo per me ma dovevo dire, non sono una pazza e non sono che davvero c'è freddo allora, queste qui perché sì, dovevo poi anche qualcosa di un po' più serio allora Guardate che belle Guardate che belle Stivaletti che sono gommati Quindi vanno benissimo anche con la neve Adesso vi dirò il prezzo perché in questa non c'è Cosa molto particolare Allora intanto Poi giusto perché sono pulite Comunque sia sì, dopo ci do un colpo Si presentano così Con i lacci ok Quindi hanno questa Pelo girocaviglia e io le ho prese in questo blu scuro ma ci sono anche nere e rosa rosa mi sembrava un po' esagerato e nera è molto classico ma vi devo fare vedere che hanno il pelo anche all'interno quindi anche qui sono completamente pelose fino in fondo scusate ma è una cosa meravigliosa allora il prezzo ci sarà il prezzo di queste magari se staccate l'etichetta lo cerco nello scontrino ve lo dico alla fine il prezzo di queste anche intanto anche perché non trovo lo scontrino e poi ci sono queste che tuttora hanno dentro questa duck back bellissima guardate che belle aspettate eccole così queste magari non le metterei quando piove però sono davvero belle eh, hanno la cernierina qui per aprirle poi hanno questo Pellicciotto che si può una volta chiuso tenere così Ecco e si vede così Oppure tenerlo su Molto belline altra cosa Importante dentro c'è questo altro peletto e di queste vabbè c'è anche l'altra ovviamente ora che ho finito Vedo lo scontrino e mi rituffo nella borsa per cercare lo scontino ok continuo trovato allora aspettate che le ritiro fuori perché ce l'ho già in mano queste vengono 35 euro queste qui mentre queste qui 25 eh, io sapete che ho preso con lo sconto del 25 quindi però là nel caso eh, io di tutte queste ho preso una taglia in più ma comunque ho preso la mia e una in più Proprio per vedere, perché con tutte queste calze... Allora, quando vado via non ho tre paia di calze, adesso non scherziamo. Quindi, ed è, volevo qualcosa che ci stesse dentro, che non mi facesse male ai piedi, ecco. E basta, con questo direi che è davvero tutto. È un video assurdamente lungo, ed è, basta, perché vi ho fatto vedere tutto? Sì, vi ho fatto vedere tutto. Adesso vediamo vediamo ad importando dal computer se queste clip che eh, ho provato a fare si sono salvate se si vede qualcosa o se si vede solo la mia tasca non lo so, proviamo e niente, io spero che questo video è un po' particolare, ma così per, per divertirci, per non fare sempre delle video recensioni e un attimo un vlog per tenerci un po' di compagnia spero di non dover fare tantissimi tantissimi tagli ed eh, vi, sia piaciuto, vi è piaciuto, Avete avuto un po' di compagnia quali di queste cose vi piacciono e noi ci vediamo al prossimo video